Ciao a tutti! Oggi prepareremo il panfocaccia ripieno, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 4 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina di semola, acqua, olio evo, lievito di birra, zucchero e sale. Per il ripieno prosciutto cotto, mozzarella tagliata a fette, pomodorini, origano e olive.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 L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, dividiamolo in quattro parti uguali e stendiamo ogni parte con il mattarello. Posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno. Farcire col prosciutto cotto e la mozzarella. Mettere momentaneamente da parte e stendere l'altro impasto. Posizioniamolo sopra l'altro impasto. Chiudiamo bene i bordi. Abbiamo chiuso i bordi con i rebbi di una forchetta, adesso spennelliamo la superficie con l'olio. Mettere adesso i pomodorini. Mettere le olive. Spolverizziamo con del sale grosso. E con l'origano. Facciamo lievitare in forno spento con luce accesa per almeno un'ora. E ripetiamo la stessa operazione con gli altri due impasti. Trascorso il tempo... Abbiamo ripreso il pan focaccia, cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 25 minuti circa. Il pan focaccia è cotto, serviamolo. Pan focaccia ripieno, grazie e alla prossima ricetta.